Oggi abbiamo dato vita a una comunicazione eh, sulla uh, Fondazione FAIR Intelligenza Artificiale che nasce dal partenariato pubblico-privato eh, che sta dietro al progetto PNRR sull'intelligenza artificiale. È l'iniziativa più importante a livello italiano eh, sull'ecosistema dell'intelligenza artificiale, è anche un momento per riflettere sul posizionamento anche strategico dell'Italia nei confronti di questo tema che eh, indubbiamente da un punto di vista scientifico scientifico e tecnologico è importante per la leadership del paese, ma anche per la leadership industriale. FBK coordina lo spoke di FAIR dedicato all'intelligenza artificiale integrativa, che è l'idea di mettere assieme diverse tecnologie, perché noi siamo convinti che questo è quello che serve per risolvere i veri problemi del mondo reale. Prendiamo ad esempio nella sanità, Naturalmente devi mettere dentro la conoscenza del medico, ma anche tutto quello che tu derivi dai dati e confrontarli. Nell'industry devi mettere insieme tutti i dati che l'industria ha a disposizione, ma anche i modelli di un processo produttivo. FBK è il leader di questo Spoke perché al suo interno ha esattamente queste competenze diverse, ma non solo perché avere le competenze diverse non basta, bisogna anche metterle assieme, ha dei programmi trasversali che permettono a chi ne sa di machine learning, a chi ne sa di antologie, a chi ne sa di altre tecniche di lavorare assieme e non solo fra altre di tecnologie, no? ma anche di psicologia, di sociologia, quindi veramente un approccio multidisciplinare.